Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti con marmellata e nutella Il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa Gli ingredienti sono farina 00, burro freddo a pezzi, zucchero, due uova più un tuorlo, vanillina, lievito per dolci, la scorza di un limone, marmellata e nutella Diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo...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 Riuniamo sul fondo del boccale lo zucchero adesso aggiungiamo il burro freddo a pezzi la farina le uova il lievito per dolci e la vanillina facciamo amalgamare il tutto per 50 secondi a velocità 5 L'impasto della frolla è pronto, andiamola a trasferire in una pellicola trasparente e posizioniamo in frigo per almeno mezz'ora. Abbiamo rivestito la frolla con la pellicola trasparente, ci permettiamo di consigliarvi di non farla a palla ma di fare un panetto schiacciato che si raffredderà molto più rapidamente. Andiamola a trasferire in frigo. Trascorsi il tempo andiamo a riprendere la frolla, togliamo la pellicola trasparente, andiamo a posizionare su un foglio di carta da forno Ne posizioniamo un altro sopra e l'andremo a stendere. Adesso andiamo a rimuovere il primo foglio di carta da forno che andremo a posizionare su una teglia dove andremo ad adagiare i nostri biscotti e con una formina iniziamo a creare i nostri biscotti. Andiamo a posizionarli sulla teglia. Adesso andremo a formare la parte superiore del biscotto quindi effettueremo il foro e poi andremo a prendere uno dei nostri stampini sarà l'effetto dopo aver fatto i biscotti andiamo a infornarli per 10-12 minuti a 180 gradi i nostri biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di farcirli con marmellata e nutella una volta che si sono raffreddati i biscotti andiamoli a farcire Iniziamo con la nutella e andiamo a chiudere con l'altro biscotto. Prendiamo la marmellata e andiamo a chiudere la parte di sopra. E proseguiamo così per il resto di tutti gli altri nostri biscotti. Biscotti con marmellata e nutella. Grazie e alla prossima ricetta.